quindi parlato di un problema di disordine a livello di pagamenti internazionali. Ecco, da cosa è dovuto? Qual è il fattore che produce questo disordine a livello internazionale nel sistema dei pagamenti? Beh, eh, cercherò di essere il più semplice possibile, non sono sicuro di esserci riuscito finora, ma eh, riguarda sempre la moneta, la natura della moneta e la concezione che si ha della moneta e dunque il sistema che viene poi eh, creato sulla base di questa concezione, che oggi è una concezione errata. La moneta, sia a livello nazionale che a livello internazionale, eh, non è nient'altro che eh, un veicolo numerico, uno strumento che serve per effettuare i pagamenti. Allora, se considerate quanto succede per esempio all'interno di un paese, eh, le banche forniscono gratuitamente agli agenti economici questa moneta, senza che eh, si sappia, senza che gli, economi, gli agenti economici ne siano veramente coscienti o senza che, ci sia, che occorra no, renderlo esplicito. Eh, vuol dire che se io devo effettuare un pagamento all'interno di un paese, devo disporre di reddito. L'unica mia preoccupazione è questa, devo sapere di poter disporre del reddito necessario. O ce l'ho, o me lo faccio prestare, lo, lo devo guadagnare, ma è il caso io disponga di questo reddito, poi la mia banca effettua il pagamento senza problemi. Eh, e se dovessi pagare non so, una somma di 100 eh, euro, il tutto mi costerebbe 100 euro più l'eventuale piccolo servizio della banca, ma nient'altro. Sarebbe assurdo sostenere che per effettuare un pagamento di 100 euro io ne debba spendere 200, perché eh, mi costa 100 in termini reali, cioè di reddito, che devo trasferire, e in più 100 per il veicolo che farà questo trasferimento. Perché la moneta è semplicemente fornita dalle banche in maniera gratuita. Eh, se non si capisce questa mia affermazione, è soltanto perché ci si ostina a pensare, eh, o meglio a confondere, la moneta con il reddito. Il reddito non è mai gratuito, le, le banche non mettono a disposizione gratuita dell'economia del reddito. Se uno vuole un prestito, il prestito lo deve pagare, cioè si debita e poi pagherà gli interessi e dovrà restituire l'ammontare ricevuto in prestito. Ma la moneta veicolare lei non, non ha valori, è semplicemente questo strumento necessario per veicolare i pagamenti. Attraverso l'uso della contabilità a partita doppia. Tutto questo avviene in maniera automatica, meccanica, e nessuno se ne deve preoccupare. A livello internazionale, un vero sistema dei pagamenti non esiste, diciamo prima si parla del non sistema dei pagamenti, e succede una cosa assurda che non dovrebbe succedere, che se il paese A deve pagare il paese B, deve da una parte disporre del reddito necessario, dunque deve trasferire una ricchezza al paese B, occorre un pagamento reale, si dice in termini economici. Ma in più il trasferimento deve avvenire monetariamente. Occorre che il paese A disponga della moneta, per esempio dollari, non necessaria per effettuare il pagamento. Ma un paese qualsiasi, che non siano gli Stati Uniti, non può creare i dollari. Dunque il paese si deve procurare i dollari, si li deve procurare onerosamente. Per cui alla fine il pagamento costa due volte tanto al paese, si raddoppia il costo ed è totalmente assurdo ed è vero per tutti i paesi, in tutte le transazioni. Ovviamente quando queste sono equilibrate il secondo pagamento si annulla perché il paese A deve pagare due volte il paese B, il paese B due volte il paese A, il secondo pagamento si compensa e va bene. Ma quando siamo di fronte ai pagamenti netti, e mi rilascio al discorso di prima, importazioni nette, non c'è nessuna compensazione e il pagamento è duplice, costa due volte, è un peso enorme. E tutto questo è dovuto a questa ignoranza, io lo definisco così, ma metto tra gli ignoranti, della vera natura della, della moneta. La moneta viene considerata oggi alla stessa stregua dei beni reali. Per questo si confonde moneta e reddito. Quando La confusione significa... Pensare alla moneta come se avesse un valore positivo in sé, come se fosse un bene reale. Tant'è vero che si pensa che il saggio di cambio tra le monete sia il loro prezzo, il loro prezzo relativo. Poi si, parla, si ragiona in termini di domanda e offerta di moneta. Eh, tutto questo, tra l'altro, è la teoria neoclassica. No? Dunque, i chinesiani e i che usano, che hanno ancora quest'idea della moneta come un attivo o del saggio di cambio come di un prezzo dovrebbero fare molta attenzione è una, è una visione totalmente sbagliata che non ha nessun riscontro nella realtà dei fatti perché è questo che conta no? contro i fatti la, una buona teoria deve spiegare la realtà non deve essere una costruzione così eh, completamente eh, lontana da, da, da qualsiasi realtà costruita nel mondo accademico nella famosa torre d'avorio delle università dove uno si inventa il modellino si mette una cosa strusa no? non è questa questa non è buona teoria la teoria deve essere semplicemente uno strumento che permetta di spiegare la realtà di capirla e poi di intervenire sulla stessa realtà per modificarla qualora fosse necessario eh, farlo attraverso una riforma la concezione attuale della moneta è sbagliata profondamente sbagliata perché la moneta non è questo nella realtà dei fatti non è questo e la realtà è quella della contabilità partita doppia non è quella della mia teoria o della teoria di Pingo Pallino non è un confronto tra no, economisti che vogliono avere ragioni no. è il confronto tra la teoria e i fatti stessi la realtà della contabilità partita doppia ed è una lettura questa realtà che impone no, questa concezione se volete, adimensionale della moneta concepire la moneta come se fosse un bene reale significa non sbagliare completamente eh, parlare del prezzo della moneta è assurdo e dovrebbe suonare assurdo all'orecchio di tutti gli economisti la moneta serve ad esprimere i prezzi ma no? affermare che la moneta stessa abbia un prezzo per me non ha nessun senso ecco eh, e questo occorre occorre eh, a livello internazionale creare un sistema perlomeno analogo a quello che esiste a livello nazionale sulla falsa di quello che esiste a livello nazionale e a questo si riallaccia per esempio eh, il discorso di una riforma però questa volta internazionale cioè dotata da tutti i paesi del mondo eh, sulla, prendendo lo spunto dalla proposta di Keynes del 1944 eh, dell'International Clearing Union e del Bancor, eh, però molto, mo, fondamentalmente diversa rispetto a quella proposta da Keynes eh, veramente rivista perché Keynes eh, non aveva pur, purtroppo potuto completare la sua proposta e così come la conosciamo non risolverebbe i problemi attuali. Ci può descrivere in, in termini semplici, come, ho fatto prima, e come funzionerebbe una banca internazionale eh, in questo sistema? Per Precisare sì, un po' beh, il concetto di sistema di cedo. Io adesso eh, posso solo tanto sì, sì, darvi sì, cioè, Assolutamente soltanto un'idea, ma mm -hmm. eh, un principio che dovrebbe essere chiaro mm -hmm. a tutti è che eh, gli scambi siano essi nazionali o internazionali, eh, devono sempre avvenire tra beni reali, devono essere reciproci e avvenire tra beni reali. Questo non significa eh, che i beni finanziari sono esclusi, al contrario, perché i beni finanziari sono beni reali, si tratta soltanto di una produzione futura. Dunque bisogna, bisogna sempre che, eh, che i pagamenti abbiano questa componente reale, ogni pagamento deve avere anche a livello internazionale questo significa che se un paese A importa dal paese B beh, occorre eh, che tutto avvenga all'interno di un sistema che imponga al paese A importatore di essere nello stesso momento un paese esportatore il caso dell'equilibrio commerciale è il più ovvio ma anche meno interessante eh, nel caso il paese A importasse di più commercialmente dovrebbe esportare prodotti futuri cioè titoli finanziari, per esempio. Ecco, occorrerebbe un sistema che garantisse no, questa reciprocità degli scambi e garantisse che tutti i pagamenti avvenissero grazie all'uso veicolare di una moneta internazionale che eh, verrebbe fornita gratuitamente da una banca sopranazionale, che oggi ancora ovviamente non esiste. Per cui la, non non ci sarebbe più il doppio pagamento, non occorrebbe più pagare realmente e monetariamente. Il pagamento monetario non deve esserci, nel senso che non si deve aggiungere a quello reale, deve essere solo il veicolo di quello reale. Ecco, tutti i pagamenti devono essere monetari, indubbiamente, ma l'oggetto del pagamento monetario non deve mai essere la moneta. E questo è il vero problema. Mentre oggi no, la Moneta stessa è l'oggetto del pagamento monetario e questo eh, raddoppia veramente eh, nel caso eh, di acquisti eh, eccedentari o in eccesso.